Buongiorno community, oggi volevo parlare un po' di integratori, eh, molti di voi mi chiedono cosa sono i prodotti che io utilizzo se sono prodotti per dimagrire, se sono prodotti naturali, altri invece eh, mi chiedono perché io utilizzo questi prodotti Beh, ora vi racconto un po' cosa è stato, qual è stata la mia trasformazione, vi racconto un pochino di me ho incontrato questa azienda qualche mese fa, diciamo anche ormai quasi un anno fa e come molti di voi sanno, prima di parlare di qualcosa voglio conoscerla bene e poi comunque mi piace provare i prodotti perché così so come mi fanno sentire e quello che mi danno. Io non sono mai stata una persona che ha prestato molta attenzione a quello che mangiava o se era o no nutriente per me o solo se mi placcava il senso di fame continua che io avevo finché alla fine io non mi piacevo più, non mi vedevo più più bella, non, non mi piacevo. Iniziavo una dieta infinita, avete presente quelle diete eh, dove devi pesare qualsiasi cosa, anche le verdure? Bene, ecco, io alla fine mi annoiavo e le finivo. Sì, Sì, devo dire la verità, avevo perso peso, ma poi finendo la dieta, ecco lì, e ritornavano i chili, e ritornavano e mai, mai da soli, Tornavano, si portavano dietro quelli che così chiamati interessi, insomma, avevo quell'effetto yo-yo, insopportabile, e poi poi ho conosciuto questa azienda, questa azienda che mh, non mi ha proposto una dieta, a me mi ha proprio proposto un programma, un percorso che mi ha aiutato a capire un pochino meglio quello che era giusto per me e come potevo evitare quell'effetto io. Yo, yo e voi vi, mi domanderete sì ma alla fine non hai detto nulla sui prodotti che utilizzi bene, un po' di pazienza vi dico tutto eh, dicevo mi ha insegnato ad abbinare i cibi e a vedere quali erano i migliori per il mio corpo così cosa ho fatto? ho iniziato ad abbinare i cibi, con un'alimentazione più sana, ho integrato quindi degli integratori naturali e un pochettino di movimento e così ho avuto la mia trasformazione. Concludendo, questi prodotti sono naturali, ricchi di fibre, di sali minerali e di vitamine essenziali per il mio ricordo. E voi mi chiederete, ma tu li consiglieresti? Beh, senza ombra di dubbio sì. Sì, perché sono fantastici, ad aiutare proprio ad aiutarti a, a, a ritirarti su con energie, con uh, movimenti, con, sono integratori, quindi non sono una dieta, ti aiutano comunque a vivere meglio. Ora, se vi ho solo un po' incuriosito o semplicemente volete um, delle informazioni in più, non fate altro che commentare questo video oppure mandarmi un messaggio privato. Ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti e un abbraccio virtuale.